Inviterei Stefania Pizzola del Dipartimento dello Sport ehm, di appunto, eh, non so se è in collegamento mi sa e ehm, eh, dunque eh, non so se ci sente dottoressa Pizzola io mi sento, voi mi sentite? sì sì, adesso, adesso la sentiamo, sì Grazie. grazie. Eh, mi scuso intanto con uh, il presidente Pesce e con gli altri relatori, ma purtroppo no, so, sono... ho avuto un incidente di percorso, per cui eh, sono costretta a. a... Ah, sento un rumore eh. di sottofondo. Scusa. Ecco, grazie.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 come dice il, il titolo del progetto, per tutti e eh, direi anche per tutte. Quindi eh, grazie e spero che potremo collaborare insieme anche su questo.